Giuseppina, tu mi senti? Eh, io non ti sento però. Mi senti? Sì, perfetto. Okay. sento. Allora, vediamo qui se posso fare subito questa cosa. Sì, ecco, coorganizzatore. Tu sei coorganizzatrice. Mm -hmm. Ok, registra. Attiva. Attiva il mio audio vabbè c'è fa... scritto metti in pausa arresta la registrazione ah allora tu lo puoi fare metti in pausa ecco perché è... ok condivido dallo schermo aiuto ecco. oh. siamo riusciti eh? perfetto. perfetto vediamo io chiedo a tutti gentilmente di eh, disattivare l'audio in modo tale da non disturbare durante l'intervento. Aspetta che metto un pochino in modo che vi veda un pochino meglio, ok? Perfetto, va bene così. E credo devi mettere in modalità tutto schermo. Tutto schermo Serena, eh, stai Tutto schermo visita. che cosa? La eh, via la presentazione la presentazione è oh, oddio l'ho chiusa vabbè aspetta <ride> <arrivinciamo. Okay. ride> si può allora. o premere F5 e parte in automatico la presentazione oddio l'ho proprio perso aspettate ecco, dovete avere pazienza perché diciamo l'età è che non è che proprio allora eh, lo zoom è questo e condivido lo schermo Non c'è più. Ok. Perfetto. Così va meglio? Ok, eh, adesso eh, puoi o premere F5. Sì, che, che succede? Parte la condivisione a schermo intero, così dovrebbe partire la presentazione. Allora, F, F5. F. No, F5 è quel tasto in, in alto. in alto, eh? sì non devi fare F5 devi... è un tasto che si chiama F5 sì, sì, ma dato che non ci aspetta perché qua gli occhiali a, altrimenti, sono diversi, altrimenti mio, è... Serena guarda in basso, a in basso a destra vicino alla barra dello zoom c'è un'icona che rappresenta una specie di, di, di schermo da presentazione mm -hmm. è proprio la prima la prima a sinistra vicino al meno no, aspetta è più facile F5 F5 7, 8, ecco, F5. È successo qualcosa? No. Eppure l'ho spin, spinto. Control qualcosa? No. no, dovrebbe essere. Altrimenti guarda, in alto nella barra di, di PowerPoint dove c'è scritto presentazione, sì? clicca su presentazione. Clicco su presentazione. No, più a destra. destra. Ecco, ok, okay. dall'inizio, a sinistra a sinistra dall'inizio. Ah ok. Perfetto. Okay. ok benissimo. Va bene scusate ma appunto diciamo la confidenza con questi sistemi è approssimativa. Allora eh, questo appunto è il titolo diciamo di questo seminario ringrazio Giada e Patrizia e Giuseppina che hanno pensato a me per questo intervento eh, che faccio molto volentieri. Il tema è stato scelto nel contesto della pandemia della diffidenza soprattutto. Eh, dei riguardi della pratica vaccinale che eh, diciamo che abbiamo sperimentato più che in altre occasioni durante questa pandemia un atteggiamento di diffidenza che purtroppo fa parte di una tendenza più sempre più diffusa che è quella di non dar credito alle competenze in generale, quali che queste competenze siano. Nel caso dei vaccini, inoltre eh, per rimanere diciamo, nell'ambito della propria salute la percezione del rischio è alterata dal fatto che ad uno stato patologico conclamato diciamo, in cui si sperimenta il dolore il disagio la disabilità si oppone invece una probabilità di ammalarsi non una certezza, quindi un fattore di incertezza che dà spazio a quello che io chiamo diciamo, uh, pensiero magico che ci porta, che porta a dire eh, beh a me però non prenderà, a me non succederà, io avrò un decorso più lieve eccetera eccetera e quindi anche se eh, diciamo quindi di la causa prima eh, che porta a non vaccinarsi o ad essere diffidenti rispetto alla pratica vaccinale non è la, la sicurezza purezza Del vaccino e comunque una delle motivazioni adotte con maggiore frequenza. Quindi per diciamo dare un'idea della sicurezza di quanto invece i vaccini siano sicuri, ho, ho, ho voluto dare un taglio ho, cosiddetto regolatorio a questo intervento e quindi descrivendo, illustrando l'iter che eh, si conclude con l'autorizzazione all'utilizzo e all'uso di un vaccino. Eh, proprio perché ho, insomma, mi piace considerare che è un percorso così lungo, così controllato, così sottoposto a leggi e che non si esaurisce con l'autorizzazione, da garantire per se stesso diciamo, la uh, sicurezza di questi prodotti e anche l'efficacia, che però è un, diciamo, un discorso un po' a parte. Ehm... E ovviamente non c'è niente di sicuro e di efficace al cento. Questo diciamo non si può pretendere dalla scienza per quanto invece molte persone eh, lo facciano. Ma eh, in campo sono, eh, diciamo, in, scendono in campo, fanno parte di, questo, di eh, questo mondo, le migliori strategie, le migliori norme, i migliori metodi che abbiamo a disposizione, e che ci portano quindi ad avere il vaccino non sicuro al cento, ma il vaccino eh, sicuro sicuro possibile con le nostre eh, con le cose che abbiamo a disposizione scusa serena se ti interrompo puoi allontanare poco a poco il microfono dalla bocca perché si sente molto eh, okay. Okay. adesso per andare avanti oh, perfetto ehm, allora Iniziamo dicendo che cosa sono i vaccini. I vaccini sono delle, rientrano tra le strategie di prevenzione primaria delle malattie infettive, sono somministrati a soggetto a rischio di, a sani, a soggetti sani che sono a rischio di esposizione a un determinato organismo prima che eh, l'esposizione le, avvenga e che quindi si manifesti la malattia. Come fanno i vaccini a fare tutto questo? Inducono una risposta del sistema immunitario della persona eh, diciamo a cui è stato somministrato il vaccino. La persona acquisisce la cosiddetta immunità adattativa, quella acquisita, quindi è specifica, e, e, e così come avviene in un'infezione naturale, ma senza però eh, diciamo, eh, in, in grado diciamo, di innescare la malattia. Allora, la, eh, che cos'è il sistema immunitario? È uno dei sistemi più complicati che esistano, per cui diciamo, vado per approssimazione solo con le notizie che possono essere utili in questo oh, contesto. Il, ehm, quello, le due caratteristiche principali del sistema immunitario e eh, che vengono sfruttate nella produzione del vaccino, diciamo nell'ideazione idea e produzione di un vaccino sono la capacità di distinguere il self dal non-self, quindi da quello che è mio e da quello che invece è estraneo al mio corpo, al mio organismo, e eh, la memoria. Cioè la, il sistema immunitario ricorda un'esposizione ad un microrganismo e, e se la ricorda talmente bene che a una seconda esposizione riesce a debellare il suo attacco nel, in una mh, maniera talmente efficiente che la mani, malattia non si manifesta più. E quindi il, il soggetto diventa immune e quindi acquisisce quell'immunità appunto adattativa perché adattata a questo specifico microorganismo e, e, e l'acquisisce perché non è eh, diciamo acquisisce la quantità e la memoria in quel momento le cellule che generalmente sono adibite a questo oh, sistema sono un'infinità ripeto il meccanismo è molto complicato parliamo essenzialmente di linfociti B e linfociti eh, T. I linfociti B sono quelli che producono gli anticorpi, i quali anticorpi non sono altro che molecole che riescono a bloccare il microorganismo in circolo e i linfociti T sono in grado anche di uccidere le cellule del nostro corpo che sono state infettate. Quindi c'è, diciamo, ripeto una quantità di messaggi di, di eh, diciamo di, di regolazioni impossibili ma insomma la cosa per avere un'idea vaga basta questo e ehm, a un primo stimolo antigenico se uno diciamo se diciamo c'è una seconda esposizione anche quindi un richiamo del vaccino il sistema immunitario si efficienta molto di più e quindi eh, è per questo che facciamo i richiami e in questo in questo per periodo, diciamo, seconde, terze, quarte, quinte dosi e, e la quantità di dosi che si fanno dipenderà ovviamente dal tipo di vaccino, dal microrganismo che stiamo eh, che vogliamo combattere. Ecco, contro che cosa ci eh, combattiamo? Abbiamo detto contro il non self, tutto quello che non ci appartiene eh, ma Diciamo quello che ci interessa con il vaccino è quello di difenderci contro alle, i microrganismi che poi ci potrebbero indurre delle malattie importanti, le malattie per appunto, infettive e queste sono essenzialmente veicolate da virus e batteri. Virus e batteri sono due entità molto diverse. Eh, il virus è un'entità di una dimensione minima, lo vedete è anche difficile eh, poterlo leggere e non sono neanche considerati dei veri e propri organismi viventi, sono costituiti solo da un involucro eh, proteico e oddio, un involucro proteico io non riesco a fare, a indicare ma comunque eh, potete vederlo e che racchiude il eh, materiale ereditario. Cosa fa il virus? E Non può fare altro che eh, per replicarsi quello di appoggiarsi ai sistemi della cellula ospite, quindi della cellula che ha infettato. Mentre il batterio ha una dimensione eh, piccola, è sempre eh, piccola ma di, molto diversa rispetto al virus, è eh, una, un essere unicellulare ma di tutto, ha tutte le carte in regola, ha eh, vescicole, organelli, ribosome, tutto quanto, il materiale ereditario e soprattutto si replica autonomamente. Questo fa una grande differenza eh, tra, i due, eh, da, tra questi due microrganismi eh, da un punto di vista terapeutico perché ovviamente se il batterio si usa dei sistemi suoi per replicarsi possiamo mh, provare con farmaci per esempio gli antibiotici, a bloccare questa replicazione. Con il virus è un pochino più complicato perché il virus si appoggia ai nostri sistemi e quindi è più difficile bloccarlo senza intaccare, senza impattare o rovinare il nostro sistema. Da un punto di vista invece preventivo, quindi nel, nel caso dei vaccini, diciamo pari sono. La, è chiaro che la, la necessità di avere vaccini contro il virus è più importante che averlo contro i batteri proprio per questo eh, motivo. Vediamo che cosa ehm, contengono i vaccini, quindi. Contengono delle sostanze attive, come tutti i farmaci, si chiamano i principi attivi, e questi principi attivi sono costituiti dagli antigeni. L'antigene non è altro che il microorganismo che entra, quindi qualsiasi cosa di estraneo che entra, che non viene riconosciuto come proprio, e eh, sia nella forma intera sia in pezzetti di questi microrganismi, quindi singole molecole specifiche de, di questo microrganismo e sono gli antigeni che poi stimoleranno la produzione degli anticorpi che li bloccheranno in una maniera specifica. Nel vaccino possono essere presenti anche gli adiuvanti. Gli adiuvanti sono altro che sostanze che aiutano, che diciamo, amplificano la risposta immunitaria e possono essere utili sia in soggetti eh, diciamo, che non hanno una risposta efficiente di loro, per, per esempio negli anziani, per i vaccini anti o eh, per eh, le persone mh, per gli over 65 hanno gli adiuvanti per questo oppure possono permet permettono di mettere una quantità di antigene minore nella formulazione finale e questo in alcune situazioni eh, può essere molto utile quando c'è necessità, non ce n'è una grandissima eh, disponibilità. Il vaccino non è una pratica nuovissima, sappiamo bene, ci vacciniamo, siamo tutti vaccinati da parecchio tempo e, e ci sono diversi modi di eh, produrre il vaccino. Il eh, virus eh, i vaccini che si basano su virus uccisi, cioè su virus che mantengono tutte le proprietà antigeniche eh, perfette, ma eh, che non sono più in grado di eh, replicare, quindi di indurre la malattia, oppure virus attenuati, cioè anche lì non sono proprio uccisi, sono, diciamo, la loro virulenza è eh, abbassata, ma eh, sono in grado di stimolare perfettamente la risposta eh, immunitaria. I vaccini a subunità eh, diciamo comprendono una quantità infinita di, eh, di tipologie di vaccini, cioè di, di la, dei, dei processi di produzione, e comunque sono costituiti tutti da singole molecole o da pezzetti di molecole sempre appartenenti al microorganismo e che sono ovviamente eh, diciamo, incapaci di indurre qualsiasi malattia perché non sono organismi diciamo, neanche eh, uccisi o attenuati, eh, ma che eh, mh, diciamo, contengono porzioni de, di molecole o molecole intere che sono particolarmente capaci di indurre la risposta immunitaria. Negli ultimi tempi eh, abbiamo poi eh, visto, eh, entrati in confidenza, con i vaccini più nuovi, questi del covid, vaccini ad adenovirus e vaccini ad acidi nucleici, soprattutto quelli ad RNA. In questo caso, eh, diciamo, sono, mh, i vaccini ad adenovirus, sfruttano le, il tropismo generale del virus di, di dirigersi verso una cellula eh, ospite, e Lo manipoliamo in modo che non possa indurre le sue, diciamo, um, patologie e gli mettiamo, lo ingegnerizziamo mettendo dentro un pezzetto del nostro microorganismo specifico. Questo adenovirus si dirigerà verso le cellule. Il DNA entrerà nelle nostre cellule nel nostro nucleo verrà trascritto tradotto e quindi produrrà la molecola proteica dell'antigene che abbiamo messo dentro quelli ad RNA è più o meno lo stesso discorso solo che si parte da uno scalino un pochino più avanti cioè invece di veicolare il DNA si dà l'RNA messaggero che verrà solo tradotto nella proteina di interesse. In questa figura è più o meno, diciamo, schematizzato il, il meccanismo. Vediamo adesso lo sviluppo farmaceutico, cioè come si arriva a eh, produrre questi vaccini. Lo sviluppo farmaceutico è, un, eh, è quasi sempre appannaggio dell'industria perché il processo di sviluppo è talmente costoso e dispendioso in termini di, tem di tempo e di denaro eh, che diciamo, um, necessita di investimenti di cui i, le, gli ambienti accademici raramente dispongono. La ricerca di base però è sempre diciamo, la, uh, uh, il faro, è, eh, diciamo, è la come dire, dà la base imprescindibile per poter poi applicare qualsiasi conoscenza. Quindi diciamo nel caso per esempio del, dei vaccini ad RNA era eh, diciamo, il, è chiaro che è stata l'industria a sviluppare il vaccino ma la conoscenza di, di come veicolare il, una molecola di RNA eh, diciamo, verso le nostre cellule è stato tutto un lavoro di ricerca di base eh, finalizzata oltretutto neanche troppo ai vaccini ma insomma al cancro eccetera. Allora, l'innovazione diciamo, dei vaccini che consiste soprattutto nella ricerca un po' di base, nel pensare nuove strategie, nuovi modi di produrre o più efficienti o meno dispendiosi o più sicuri e, e, oppure verso malattie per cui ovviamente ancora non esiste un vaccino perché è particolarmente laborioso trovare delle porzioni degli antigeni adatti. Si parte da che cosa? Dall'isolamento e dalla caratterizzazione del patogeno. Dobbiamo isolarlo, caratterizzarlo, capire come è fatto, capire quali sono le interazioni che avrà con il nostro organismo per poterlo appunto bloccare e capire quali sono diciamo le molecole migliori per ehm, i modi migliori per bloccarlo e quindi individuare gli antigeni che eh, andremo a produrre. Una volta diciamo, ideata questa, eh, questo cappello, questo inizio, eh, si parte con la sperimentazione, quindi andiamo a verificare e a sperimentare. La sperimentazione è eh, diciamo, un pas solo passaggi, per, ehm, passaggi successivi, cioè ci si ferma ogni volta, si vede a che punto si è arrivati, se vale la pena di continuare oppure no. Il primo step è la sperimentazione preclinica, la eh, si effettua è tutta in laboratorio in, eh, con, eh, eh, diciamo, um, con sistemi in vitro opportuni, con, sistemi, con modelli animali, ed è, eh, diciamo, finalizzata a verificare l'ipotesi che abbiamo, eh, diciamo, fatto eh, a livello di ricerca di base, cioè vediamo se l'ipotesi fatta è vera, eh, diciamo, è verificata. E, eh, quindi, mh, questo ci consente di selezionare i candidati migliori eh, facendo appunto o con eh, esperimenti in vitro con linee cellulari o addirittura in silico con le previ previsioni al computer e poi nel, eh, nell'animale. Eh, I modelli animali possono essere svariati, generalmente ovviamente c'è prima di tutto il topo, ma in alcuni casi, soprattutto per i vaccini, è necessario, eh, diciamo, um, arruolare, insomma, eh, prendere i primati e quindi eh, di di animali che sono più vicini eh, alle nostre caratteristiche immunitarie. E questo, eh, diciamo, è importante perché eh, eh, i vaccini devono essere eh, efficaci, ma non devono, diciamo, indurre una risposta infiammatoria troppo forte. Eh, perché potrebbero a quel punto essere molto dannosi quindi queste primissime diciamo reazioni eh, si possono vedere già in una fase preclinica diciamo finita questa fase si passa alla sperimentazione clinica e quindi si passa all'uomo che cosa succede prima di tutto? Che per passare all'uomo ci vuole un'autorizzazione, non si può diciamo passare all'uomo senza questo e l'autorizzazione la danno le autorità eh, competenti, che sono in Italia l'AIFA eh, e l'Istituto Superiore di Sanità. La sperimentazione clinica è sottoposta da un'autorizzazione nazionale, perché come vedremo, tutta l'iter di autorizzazione è tutto un iter condiviso in Europa. Quindi la sperimentazione clinica l'autorizzazione la, la, è di tipo nazionale, ma tutti gli standard, i modi, di, diciamo, procedurali per valutare, eccetera eccetera sono invece normati e da eh, direttive e regolamenti europei. Anche nella sperimentazione clinica, eh, diciamo, anche perché poi ci vuole questa autorizzazione, l'autorizzazione ci vuole perché andiamo a parlare di uomo e quindi ci sono si sollevano problemi anche etici quindi di, diciamo deve essere valutato sia il risultato ottenuto della preclinica se vale la pena se è sicuro passare all'uomo se ci sono dei motivi diciamo importanti concreti per poterlo fare e sia per diciamo illustrare come verrà fatta questa sperimentazione clinica e quindi per evitare problemi di sicurezza e di etica nei vaccini è meno forte ma nei, nelle sperimentazioni dei farmaci per esempio ci si domanda se è etico trattare con placebo eh, soggetti eh, gravemente ammalati per esempio se non è invece eh, eh, più giusto fare degli, delle sperimentazioni eh, mettendo a confronto farmaci diversi per esempio. La sperimentazione clinica si svolge attraverso anche questa di step successivi, fase 1, fase 2 e fase 3, in cui ehm, si aumentano, diciamo fondamentalmente, caratterizzati dall'aumento dei soggetti arruolati nella, nello studio, eh, eh, che vanno da poche decine nella fase 1, a poche centinaia, a poche migliaia poi nella fase 3. È chiaro che aumentando il numero, nella, eh, andando avanti con le fasi, quello che riusciamo a fare è mettere in evidenza effetti collaterali più rari, perché ovviamente vediamo più, per, più soggetti, e, e, e cominciamo a monitorare le risposte immunitarie. La prima cosa che si fa è la tossicità, la sicurezza, quindi nella prima fase eh, si cerca di eh, eh, trovare una dose eh, giusta, di eh, diciamo, mh, vedere se quanti richiami è necessario fare, quindi di studiare che quanti anticorpi vengono prodotti, se questi anticorpi sono neutralizzanti, sono capaci cioè di eh, attaccare in maniera efficiente il, eh, gli, diciamo sì, gli antigeni e, e, e si monitora nel tempo Soprattutto nella fase 3 per vedere quanto persiste questa immunità, cioè se una volta che pure si, si causa se persiste e soprattutto oh, si vede se eh, eh, diciamo è efficace nel prevenire la malattia. Quindi in una situazione, per esempio, quella pandemica è stato molto facile, il virus girava dappertutto e facevo diciamo un'analisi di, tra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati e vedevo se c'era una differenza significativa nel per esempio essere infettati, o per esempio prender, eh, avere un decorso grave, o per esempio la morte. Questi sono um, cosiddetti endpoints cioè gli obiettivi. e, e nel, nel caso del Covid eh, l'obiettivo primario per, diciamo, di studio è stato proprio la malattia grave, perché eh, diciamo, è subito saltato all'occhio che eh, ehm, diciamo, ci c'erano molti casi asintomatici, molti casi che non, eh, non davano un decorso grave e quindi il, la cosa più importante era quella di evitare il collasso del sistema sanitario con queste terapie intensive occupate a lungo e quindi prim la, diciamo, la prima cosa da evitare, quindi da studiare e da risolvere era la, eh, evitare la malattia grave e invece purtroppo l'infezione eh, diciamo, non si evita come sappiamo bene quando eh, diciamo finite le tre fasi di sperimentazione eh, si passa all'autorizzazione, alla domanda di autorizzazione. In questa diapositiva ho messo anche la fase quarta di sperimentazione che in altro non è che invece è la farmacovigilanza. Spesso viene chiamata fase quarta di sperimentazione perché si stressa il fatto che gli studi fatti durante le fasi di sperimentazione clinica, la prima, la seconda e la terza, non sono sufficienti eh, a garantire si, eh, si tratta di un e per stressare il fatto che il prodotto farmaceutico e il vaccino saranno seguiti per tutta la loro vita eh, quindi saranno, ci saranno sperimentazioni ad hoc anche una volta che il, diciamo, ci sia stata ottenuta l'autorizzazione la, quindi una volta che diciamo, il, si è conclusa la, eh, la sperimentazione e che questa sia andata a buon fine il, le ditte, le industrie chiedono l'autorizzazione all'immissione in commercio, cosiddetta AIC. Chi è che eh, autorizza eh, auto, eh, l'immissione in commercio, quindi l'utilizzo del, del farmaco? Le agenzie regolatorie nazionali. Ogni paese d'Europa, parliamo di Europa, eh, diciamo non, eh, non vi avventuro con FDA e, e altro. Eh, ogni paese d'Europa ha una sua agenzia regolatoria, un'agenzia nazionale, la nostra è ovviamente l'AIFA, qui ho riportato qualche logo. Abbiamo poi l'Agenzia eh, eh, europea del farmaco, l'EMA, pure questa abbiamo imparato a conoscerla per bene. L'EMA è eh, diciamo, costituita da eh, una ma marea di gruppi, di gruppi di lavoro, di studi, i più importanti li ho riportati qui, c'è il Comitato per i, i prodotti medicinali umani, quello per i medicinali veterinari, per i medicinali orfani, cioè malattie rare. Eh, per le terapie avanzate, per i medicinali eh, a base di erbe e il il comitato per i prodotti pediatrici e poi quello della farmacovigilanza. Al di, o, oltre a questi gruppi ce ne sono appunto, ripeto, una marea che sono sempre, diciamo, molto specializzati nel eh, come ne, sia né come gli argomenti eccetera eccetera. Questi mh, eh, gruppi sono costituiti da rappresentanti di uno due rappresentanti di ogni paese europeo quindi sono eh, grandi gruppi che riuniscono la che diciamo sono in cui sono rappresentati tutti i paesi europei perché l'autorizzazione di un farmaco di un vaccino è una eh, diciamo um, una faccenda europea in cui c'è una condivisione di tutto il lavoro perché ci sia una standard comune a tutti e un uh, un approccio uguale l'ema e le agenzie lavorano quindi di concerto e in sinergia ma non sono le uniche istituzioni diciamo chiamate eh, in questo ruolo ne ho diciamo messo qualcuno che non entro nei particolari ma per tanto per dare un'idea il gruppo di coordinamento delle eh, procedure eh, il CMDH che si occupa della uh, condivisione a livello procedurale, cioè le procedure devono essere ehm, le stesse in tutti i paesi europei, questo sia per le procedure che europee, sia per le procedure nazionali, poi vedremo. Poi c'è la farmacopea, la farmacopea Diciamo conoscete cosa è antica? È un codice farmaceutico. In, la Farmacopea Europea armonizza tutti i testi delle farmacopee nazionali e, e mh, individua delle norme comuni e, e assicura parametri di qualità omologo a livello europeo. Quindi, definisce gli standard qualitativi di tutti i principi attivi, gli standard generali per le forme di dosaggio, gli standard per la fabbricazione dei medicinali, ehm, pro, eh, pubblica monografie eh, ad hoc per, i, per alcuni prodotti. E, e, ma è proprio un, una sorta di protocollo sperimentale, eh, tipo metti 05 ml qui, cioè proprio eh, preciso perché questi metodi <coughs> sono stati convalidati dalla, dai laboratori della farmacopea e quindi sono diciamo, già pronti all'uso, eh, ehm, possono essere eh, diciamo, seguiti pedestiquamente dalle industrie e sono già eh, metodi eh, convalidati. Tra le altre cose, ovviamente, le cose più importanti sono le linee guida. Le linee guida non sono, eh, diciamo, vincolanti, ma ehm, avere linee guida condivise vuol dire eliminare la discrezione all'età delle agenzie e diversi stati, riduce al minimo le divergenze interpretative e gli approcci eh, diversi rispetto alla valutazione. Per cui, diciamo, si condivide ehm, l'assetto valutativo, per poter, poter poi autorizzare. Questi i, i, i laboratori di controllo delle medicine, eh, li ho, ho detto solo perché i vaccini, solo i vaccini, ehm, sono controllati non solo dalla ditta, la quale ditta deve rilasciare un lotto, cioè produce un lotto, lo rilascia, e, eh, ma deve essere rilasciato, quindi controllato eh, il laboratorio da uh, questi laboratori. Ogni, eh, diciamo, ce ne sono svariati in tutta Europa e, e nel nostro caso è l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi ogni lotto di vaccino che viene prodotto passa per l'Istituto Superiore di Sanità dove viene ulteriormente analizzato e poi rilasciato sul mercato. Che cosa in cosa consiste questa condivisione, questa uh, diciamo omologazione di tutte eh, le domande di autorizzazione? In tre punti principali, diciamo, nel fatto che eh, quello che ci si. Eh, diciamo il faro è eh, bisogna valutare la, eh, il rapporto costo-beneficio di qualsiasi prodotto. Quindi se il beneficio sopravanza il costo, ok, altrimenti l'autorizzazione non si può dare. Quindi è chiaro che questi rapporti costo-beneficio sono molto diversi. Ad un grande beneficio può corrispondere a un grande costo. E questo, diciamo, è il principio base sulla, sul quale poi ci si, si, si basa per valutare. Altra cosa comune è il documento che le ditte devono presentare per fare domanda di autorizzazione. Cioè la ditta decide di eh, mettere sul mercato un vaccino e deve presentare una serie di dati. Questi dati devono essere organizzati secondo questo eh, sistema, cioè in, secondo, in cinque moduli, un modulo 1 di sole eh, cose amministrative, un modulo 2 che è una sorta di riassunto di tutto, modulo 3. 3 che riguarda la qualità, 4 la preclinica e 5 la clinica. Questo significa che eh, deve, ehm, ovviamente ogni modulo è eh, organizzato in sottoparagrafi, titoli, eccetera, in cui praticamente si chiede eh, alla ditta tipo, numero di dati precisi. Quindi chiunque vuole eh, mettere sul mercato un prodotto deve eh, compilare, insomma, comunque organizzare un dossier in questa maniera per tutti i farmaci, per tutti i vaccini, per tutte le procedure. Quindi è una omologazione, è, standard, è una standardizzazione, eh, non solo di facciata, del tipo il dossier è così organizzato, ma questo implica una standardizzazione del tipo, del numero e della qualità dei dati da eh, presentare alle autorità. Altra cosa, diciamo, oh, importante che riguarda tutti è, eh, sono le buone pratiche buone pratiche sono diciamo, una serie di regole ehm, alle quali devono essere conforme tutte le attività del processo di produzione a cominciare da quelle del laboratorio, quindi dalla preclinica. Si chiamano infatti buone pratiche di laboratorio, buone pratiche di clinica che diciamo, um, eh, come dire, regolano la, le modalità di conduzione della sperimentazione clinica quindi ci sono aspetti etici pure importanti le eh, pratiche di fabbricazione e quelle di farmacovigilanza. Quindi sono una serie di regole che il titolare che vuole un, diciamo, autorizzare un vaccino deve rispettare sempre e eh, deve presentare un certificato di eh, GMP, quindi di buone pratiche di produzione, al momento dell'autorizzazione e poi un certificato che gli verrà dato dall'autorità competente in questo caso AIFA quindi ci sono gli ispettori che sono diversi dai valutatori quindi degli assessor gli ispettori che vanno fisicamente nella, eh, diciamo nei siti di produzione e controllano che queste norme siano rispettate che tutto quello che hanno detto sul, nel dossier corrisponde a verità queste ispezioni vengono fatte ogni tre anni e quindi i certificati hanno validità tre anni al momento della presentazione della ditta è tenuta a mandare questi certificati e quindi è eh, diciamo obbligatorio seguire queste regole e essere autorizzati alla produzione. Vediamo come si procede adesso per autorizzare. Diciamo che la cosa principale è che il, eh, il titolare sceglie dove commercializzare il proprio prodotto ehm diciamo vuole farlo solo in un paese per dire prendiamo sempre l'Italia come esempio diciamo oh, chiederà all'AIFA l'autorizzazione quindi all'Agenzia Nazionale eh, la quale valuterà e, e darà sempre però con in, le modalità e le linee guida e tutto europeo eh, direttive eccetera non di, di testa sua come dire oppure il titolare decide che il, il vaccino mh, lo vuole in più paesi europei e segue in questo caso delle eh, procedure cosiddette di mutuo riconoscimento oppure una procedura decentrata eh, valutate da ogni eh, agenzia nazionale del paese in cui questo oh, titolare vuole commercializzare in concerto, poi vedremo come. Oppure una procedura centralizzata, una procedura centralizzata ci si rivolge quindi all'EMA perché l'autorizzazione sarà contemporaneamente valida in tutti i paesi europei, eh, per tutti alla stessa maniera. Le procedure centralizzate quindi eh, daranno un'autorizzazione valida in tutti i paesi europei con un unico nome, perché i nomi invece, le denominazioni dei medicinali possono cambiare, eh, anche dei vaccini, diciamo, e, e mh, il titolare può scegliere se... Vuole farlo, ma non può sempre scegliere in alcuni casi questa procedura è obbligatoria così come è stato per esempio per i vaccini covid perché perché ci sono diciamo l'idea è non è etico e non è possibile che i cittadini europei non abbiano tutti la stessa possibilità di accesso a un farmaco o al vaccino, vaccino e quindi devo essere dappertutto. Questo è vero soprattutto per alcune malattie, per alcuni interventi terapeutici, per alcuni vaccini eh, in cui non è, è etico diverso. Per esempio, io mh, posso non avere il moment in eh, Francia, avrò una cosa analoga e non importa, ma se c'è una cura per il cancro non può essere eh, diciamo oh, approvata, autorizzata solo in Italia, in Francia, in Germania in Danimarca, no. E quindi e per quello in questi casi è obbligatorio. La, la lista ovviamente non è esaustiva, tant'è che al, diciamo in generale si dice che ogni prodotto che costituisce un'innovazione terapeutica, scientifica o tecnica significativa o che sia di interesse per i pazienti di tutta la comunità deve obbligatoriamente seguire una procedura di autorizzazione centralizzata, cioè ehm, eh, come dire valutata dall'EMA, da quel comitato per i medicinali umani costituito da rappresentanti di tutti i paesi europei. Diversamente si seguono ehm è sparito una, un pezzo. Ah, ecco. Ehm si seguono le procedure comunitarie, cioè eh, procedure di mutuo riconoscimento decentrata, hanno pochissime differenze, la cosa eh, più importante è che nelle pro Procedure di mutoriconoscimento, il eh, vaccino è già autorizzato in alcuni paesi e il titolare vuole solo aumentare e eh, stendere ad altri paesi questa autorizzazione. Nelle procedure decentrate invece sto, questo vaccino non è ancora autorizzato da nessuna parte. Questo diciamo non è che sia una differenza mh, pazzesca, di, diciamo che eh, sono mh, procedure più. Um, ehm, più veloci, no, eh, queste, perché ovviamente essendo già autorizzato eh, sono state già fatte tante valutazioni. Vediamo come funziona una eh, diciamo una procedura comunitaria. Il bisogna intanto ehm che il titolare identifichi, scelga tra gli stati dove vuole commercializzare uno stato di riferimento, il reference member state, quindi diciamo eh, l'RMS, quindi è lo stato di riferimento. Questo oh, diciamo stato di riferimento, quindi l'agenzia nazionale dello stato di riferimento, studia tutto il dossier, ehm, e, ehm, studia tutto il dossier e, e stila un rapporto di valutazione e lo invia a tutti gli stati coinvolti, i CMS, cioè invia il suo rapporto di eh, valutazione a tutti gli altri stati dove il titolare aveva deciso di commercializzare. Le agenzie nazionali, eccetera, dei stati coinvolti, che cosa fanno? Eh, guardano il rapporto di valutazione, ovviamente anche eh, diciamo in, insieme al dossier originale, e eh, comunica al, al eh, stato referente se è d'accordo oppure se, pur essendo d'accordo, ha altre criticità da sollevare, altri punti da, che vuole eh, che siano chiariti, eccetera, eccetera. A quel punto l'RMS, cioè il, il reference, ria, eh, rimette insieme tutto ciò e eh, stila una lista di eh, chiarimenti eh, da eh, chiedere alla ditta e chiede alla ditta eh, di ottemperare alle richieste. La ditta riceve e eh, Ho messo questo clock stop eh, esclusivamente per diciamo, oh, dare anche questa informazione. Quando un titolare chiede un'autorizzazione, ovviamente è come se fosse un cittadino che chiede alle autorità, alle istituzioni, un, eh, diciamo fa una domanda, questa domanda non può essere evasa in tempi non certi. Quindi il, tutte queste procedure hanno tempi molto eh, eh, cioè determinati, sono stabiliti in partenza, molto stringenti e non si può derogare a questo, proprio perché il diritto del titolare quello di avere eh, diciamo la, eh, evasa la sua richiesta in, nei tempi in tempi ragionevoli che diciamo in complesso questi sono 210 Giorni. quando io chiedo alla ditta di rispondere alle mie domande la mia diciamo momento valutativo si ferma un po' no? Cioè a questo punto sei tu che devi rimettere insieme le cose rifare qualche esperimento chiarirmi delle cose e quindi in quel momento si bloccano si blocca questo orologio dei 210 giorni era solo per dire questo una volta che la ditta eh, diciamo, eh, risponde, ri, rimanda queste, tutte le sue eh, risposte sia al eh, paese referente sia ai paesi coinvolti e di nuovo il paese referente fa la sua valutazione. Le criticità che avevo sollevato sono state risolte, non sono state risolte, e manda questo suo rapporto di valutazione di nuovo a tutti gli stati coinvolti quali fanno lo stesso mestiere insomma è un continuo diciamo passarsi la la palla fino a che eh, ci si mette tutti d'accordo o per autorizzare o per diniegare l'autorizzazione o se non si mette d'accordo si passa a procedure di arbitrato attraverso l'EMA ho voluto stressare questa parte perché perché ovviamente ehm Diciamo questo meccanismo è un meccanismo molto uh, efficiente in quanto uh, ehm, la valutazione è una valutazione ehm, diciamo insieme di insieme di parecchie persone, no? quindi di, di, di tanti assessor che vedono la stessa procedura, ma non c'è duplicazione del lavoro, quindi è anche efficiente. Perché il lavoro grosso, quello di studiarsi un dossier che diciamo è intorno alle 500 pagine per dire, è un lavoro che fa soprattutto uno Stato, quindi un'agenzia impegnata in maniera importante, gli altri sono impegnati di meno ma dicono la loro e ovviamente questo diciamo previene qualsiasi sistema eh, di parte di corruzione eccetera ma di svista di incapacità di, di, di qualsiasi cosa perché siamo veramente tanti oltretutto poi il ogni modulo ha il, la, la sua la sua squadra di valutazione perché chi valuta la qualità non può valutare la clinica ovviamente e nella preclinica quindi ognuno ad ogni eh, funzionario ha la sua specializzazione però che cosa succede eh, una volta, ehm, diciamo, autorizzato? Che cos'è che io autorizzo essenzialmente? Es autorizzo un vaccino, un prodotto, che ehm, ha delle caratteristiche precise, che vengono chiamate specifiche della sostanza attiva o del prodotto finito. Sono caratteristiche qualitative e quantitative che devono essere rispettate alla fine della produzione e testimoniano la consistenza del, nel tempo rispetto alle preparazioni utilizzate negli studi clinici. Questo pure è un aspetto molto importante, cioè il prodotto non può, diciamo... Ehm, cambiare rispetto a quello che io ho utilizzato negli studi clinici e sulla base del quale l'ho autorizzato ho detto ah, era efficiente efficace sicuro e poi tu me lo cambi allora io metto in chiaro che il prodotto che, che hai fatto deve essere così così così ho portato qualche esempio non posso diciamo portare le cose vere perché sono dati sensibili ma eh, per esempio se l'aspetto deve essere è limpido se l'aspetto non è limpido il lotto non si può rilasciare non può andare sul mercato se c'è una quantità di antigene la quantità di antigene deve essere che ne so 3 microgrammi per ml faccio per dire non può diventare 2 microgrammi per ml perché io ho valutato che 3 microgrammi per ml era la giusta dose per quel vaccino con quei richiami con quella... quindi deve essere tutto molto preciso su una serie di caratteristiche che variano ovviamente sia all'interno dei vaccini sia di tutti i prodotti farmaceutici. Quindi è una fotografia, il tipo il prodotto è questo, quello che è autorizzato a queste specifiche, a queste caratteristiche. Ma ovviamente nessun prodotto può rimanere uguale a se stesso nei secoli, no? Quindi deve pur variare e non solo varia perché beh, variano le condizioni perché che, possono cambiare i fornitori perché non, alcuni reagenti non si trovano più ma addirittura le ditte sono tenute a eh, diciamo, migliorare continuamente il, i loro sistemi, eh, sia i loro macchinari, le loro strategie, i metodi analitici, Insomma, devono stare al passo coi tempi, sono tenute per legge a farlo. In più poi ci sono delle variazioni, delle modifiche che la stessa età impongono tipo si scopre per dire che un certo eh, scomposto è tossico oltre una certa quantità, tutti i medicinali e tutti i vaccini che lo contengono lo devono eliminare. Quindi io impongo che tu queste caratteristiche le cambi. E quindi, diciamo, esistono queste variazioni dell'AIC che sono qualsiasi variazione, qualsiasi modifica la ditta vuole implementare su questo suo prodotto deve passare per l'autorità. Cioè io l'autorità deve valutare se questa modifica in qualche modo impatta sulle caratteristiche generali, quindi sulla efficacia, sulla sicurezza e sulla qualità del prodotto. Quindi anche qui ogni volta bisogna eh, diciamo valutare e le valutazioni avvengono esattamente con il meccanismo di cui sopra. Ci sono ovviamente vari tipi di di variazioni, quelle minori, quelle più importanti, a seconda di quanto impattano, ripeto, rip su queste caratteristiche in questa maniera si, diciamo, eh, si lascia che il prodotto cambi e nel contempo eh, rimanga consistente con se stesso diciamo anche banalmente io se vado a prendere appunto anche solo un moment non voglio che dopo due anni diventi una cosa diversa che non mi fa più niente o mi fa male o che sia quindi deve essere sempre eh, autorizzata le variazioni sono una marea, qui ce l'ho scritta, diciamo queste sono solo le tipologie, per ognuno di questi punti ce ne saranno almeno 7-8 diverse, quindi sono veramente molto puntuali, no? eh, diciamo descritte in maniera molto particolareggiata. La variazione è di per sé eh, il primo monitoraggio post-marketing, proprio per questo, perché il prodotto cambia, cambia nel tempo per tanti motivi, ma l'autorità deve sempre sapere, deve sempre valutare se questa modifica è possibile o no. Quindi no, il prodotto è continuamente monitorato in, anche in questo senso. Ripeto, qualsiasi cosa, se cambia una centrifuga, cambia una pipetta, cambia l'indirizzo del titolare, cioè qualsiasi cosa deve passare per l'autorità. Qual è poi, diciamo, la... Um, eh, il controllo maggiore post marketing, cioè una volta che il eh, il vaccino è sul mercato è la farmacovigilanza. La farmacovigilanza non è altro che appunto un insieme di attività che consente l'approfondimento l'approfondimento delle conoscenze del farmaco nelle sue reali condizioni d'uso e quindi nell'identificazione di aspetti, beneficio rischio che non sono stati evidenziati eh, all'inizio. Ehm sì, diciamo che ehm, anche qui è diciamo di nuovo un, un diciamo, ci troviamo di fronte a un compromesso. Perché non si è riusciti ad evidenziare durante la sperimentazione questi problemi? Eh, perché il numero di soggetti eh, e la variabilità dei soggetti che sono stati arruolati nella sperimentazione clinica non sono paragonabili alla reale condizione d'uso di, di somministrazione di un vaccino, cioè se noi. Ehm, questo, diciamo, però è normale, non si può fare diversamente. Perché? Perché? se io nella sperimentazione clinica, durante quella fase, quindi prima che un, un uh, vaccino sia autorizzato, mi metto a, uh, diciamo, a, voler scoprire tutti gli effetti collaterali più rari, tutti gli eventi avversi più rari, tutte le, eh, diciamo, l'efficacia eh, io non ci metto seste o dieci anni, ci ne metto 40. E se invece di arruolare 3.000 o 4.000 soggetti, ne dovessi arruolare 40.000, mi costa che nessuno potrebbe fare più questo investimento. Allora è un compromesso. Faccio uno studio di sperimentazione clinica sufficientemente buono e... Non lascio solo il farmaco una volta autorizzato, lo continuo a monitorare continuamente, lo ridefinisco e mi prendo la libertà di eh, eh, aggiungere eh, avvertenze, di eliminare eh, dal mercato, di sospenderlo eccetera eccetera. Come funziona la farmacovigilanza? Funziona attraverso essenzialmente le segnalazioni che possono essere di vario tipo. Tipo, e degli studi sia osservazionali che clinici eh, fatti eh, sia dall'azienda, seguiti da, sia dall'azienda che dalla, dalle autorità regolatorie. Le tutte le segnalazioni sono inserite in un database europeo e che quindi aumentano l'efficienza del sistema ovviamente perché le segnalazioni diventano numerosissime e il, diciamo la capacità di, eh, di la, diciamo l'elaborazione dei dati ovviamente eh, eh, metterà in evidenza effetti collaterali, eh, problemi eh, eccetera eccetera anche poi con diverse stratificazioni, si fa più male eh, da una parte oppure dall'altra in, un, in una zona geografica rispetto ad altre insomma, eh, è possibile fare eh, gli atti di, di studi. Le attività di farmacovigilanza sono, costituiscono un obbligo normativo, sia per i titolari delle aziende, sia per le autorità regolatorie. Quindi ci sono delle cose che vanno fatte obbligatoriamente. E, e mh, ci sono diversi aspetti obbligatori che vanno temperati, ne ho eh, riportati due eh, esclusivamente che mi sembravano più significativi. Uno è il, eh, diciamo il report eh, aggiornato del, eh, periodico della, sulla sicurezza. Questo è un documento che eh, diciamo, um, eh, valuta nel corso del tempo il profilo di sicurezza di un farmaco, di un vaccino. Quindi raccoglie tutte le informazioni, tutte le segnalazioni, i risultati di eh, studi osservazionali. Ci si ridomanda il... Il rapporto costo-beneficio e, e, e lo presento eh, a tempi stabiliti eh, dopo la eh, commercializzazione, tempi diciamo, più ravvicinati all'inizio e più diluiti poi nel tempo. Questo pure è molto importante perché appunto è un momento in cui uno si ferma e eh, diciamo ridefinisce tutta la situazione. Poi c'è il, eh, il piano di gestione del rischio eh, che invece è un documento che va presentato in, in sede di autorizzazione in cui l'azienda deve eh, identificare il profilo di sicurezza del suo medicinale, deve identificare tutti i rischi che corre nel corso della produzione deve ehm, impegnarsi a caratterizzarlo sempre ultimamente, deve ehm, ehm, descrivere tutte le misure che intende eh, prendere nel caso di ehm, per minimizzare i rischi e di, di minimizzarli nel tempo. Quindi è un modo per avere un protocollo pronto nel caso ci dovessero essere eh, dei problemi. Che cosa, eh, a che cosa serve tutto questo? E serve a diciamo, mettere in evidenza effetti collaterali, eventi avversi che sono diversi perché l'effetto collaterale è connesso alle proprietà del farmaco in estensione dell'azione farmacologica, mentre gli eventi avversi sono eventi che non possono non essere minimamente in relazione all'assunzione. Reazioni avverse invece eh, diciamo sì, perché sono appunto delle reazioni, ma eh, trovare un nesso causale tra l'assunzione di un farmaco la somministrazione di un vaccino ancora di più e e, e l'evento avverso è un processo difficilissimo è un processo diagnostico differenziale bisogna escludere tutte le altre eh, diciamo cause per poi arrivare al eh, alla somministrazione del vaccino ed è un lavoro una diagnosi che difficilmente riesce, anzi non riesce quasi mai, soprattutto sul singolo, cioè può riuscire a livello di popolazione di individuare una uh, categoria, un evento che si verifica più uh, diciamo frequentemente della solito eh, si possono eh, trovare delle popolazioni che sono più eh, eh, colpite dall'evento avverso ma a livello del singolo è veramente eh, complicato quindi che cosa si fa si procede per sospensioni cautelative cioè mh, mh, quello che devo fare io a questo punto dovrei studiare mettermi a fare tutto questo studio questo studio mi prende troppo tempo e nel frattempo non posso rischiare quindi io il lotto o il medicinale o il vaccino lo ritiro questo è successo eh, per esempio con il vaccino di AstraZeneca no? e, e, quello che diciamo volevo dire a questo proposito è che la sospensione cautelativa mi ci sono trovata in prima persona è letta come un eh, diciamo come un fatto negativo come oddio allora che cosa Mai dato fino adesso, cioè si colpevolizza cosa è successo prima, mentre in realtà è frutto di, eh, diciamo, un'attenzione di un monitoraggio continuo della sicurezza dei nostri farmaci ed è frutto del compromesso iniziale. È ovvio che io non posso pensare di spendere 40 anni per avere un vaccino più sicuro di quello che invece eh, autorizzo in 10, perché comunque poi sono 30 anni senza vaccino, quindi insomma non vale molto il gioco, non vale la candela. Quello che posso fare però è eh, eh, minimizzare le criticità legate a questo compromesso e quindi seguire il farmaco passo passo e vedere che cosa succede. Il momento in cui me ne accorgo, questo è il frutto di questa attenzione che viene invece letta come... Ah, se adesso tu me lo togli vuol dire che prima mi hai dato una schipezza e se mi hai dato una schipezza non hai voluto eh, controllarla come avresti dovuto. E purtroppo è sempre figlio del discorso che abbiamo fatto inizialmente. Allora, col vaccino, diciamo, il gol eh, il finale sarebbe quello, poi, non solo quello di evitare la malattia al singolo, ma quello di eradicare la malattia. Ora, l'eradicazione di una malattia, una malattia infettiva, non è cosa diciamo sempre possibile e, ed è. L'eradicazione comporta l'eliminazione le, eh, diciamo, dell'aziente eziologico, cioè del microorganismo che è causa della malattia, non dell'eliminazione mal della malattia, perché quello vuol dire solo non avere più casi clinici, mentre quando io eradico una malattia vuol dire che non è più proprio più possibile ammalarsi perché è, ehm, diciamo, di ho distrutto, ho eliminato completamente il microrganismo che me la veicola ma per fare questo ci vogliono delle condizioni. L'uomo deve essere l'unico serbatoio, non può il virus stare nel pipistrello, come abbiamo ben visto, indisturbato per anni e poi venire fuori. Eh, L'immunità a seguito sia della guarigione, così come del vaccino, deve essere un'immunità permanente che dura per tutta la vita. L'agente infettivo non deve conferire uno stato di portatore sano. Insomma, non ci devono essere situazioni in cui io di questa malattia non mi accorgo benissimo no? Quindi diciamo mi sfugge e il microrganismo può riprendere eh, fiato senza che io me ne accorga. Però è stato possibile per il baiolo, eh, si sperava nella polio, nella polio eh, e si spera ancora di più nel morbillo. E, poi avevo detto così nell'abstract che cosa ci aspetta il futuro, non è facile da dire, ma ehm, quello diciamo per quanto riguarda il campo dei vaccini, anche se non è molto nuovo questa storia della vaccinologia inversa, tant'è che c'è già un vaccino eh, diciamo, che è venuto fuori in questo modo, è già eh, mh, autorizzato, quindi insomma tanto mh, nuova non può essere. Eh, però diciamo è un approccio nuovo ehm, insieme a quello dell'RNA, è un modo di, eh, diciamo, di trovare gli antigeni in maniera diversa da come si è fatto fino adesso, fino adesso si, diciamo, ci si concentrava sulle porzioni del microorganismo che, eh, legano, che si, si legano alle nostre cellule e che quindi diciamo per bloccare dall'inizio eh, l'infezione e in questa maniera eh, in dato che nel caso per esempio del meningococco non è stato possibile sviluppare perché le zone erano molto simili a zone diciamo del self, quindi avremmo fatto, ci saremmo fatti del male allora la eh, vaccinologia cosiddetta inversa parte dal genoma di questo microorganismo e da lì si vede quali sono i candidati migliori da tutti i punti di vista. Poi si sì, diciamo oh, mh, sì, obiettivi più generali e eh, non proprio legati ai vaccini sono le medicine personalizzate eh, tra cui appunto la medicina di genere eh, contiamo che nelle sperimentazioni cliniche tanto per non far torto mai diciamo in nessun ambito nelle sperimentazioni cliniche eh, almeno fino a poco tempo fa si pigliano solo uomini no? quindi poi eh, diciamo quali erano gli effetti se c'era una, una, eh, un problema legato al genere femminile non veniva di certo fuori eh, oppure questa induzione inibizione enzimatica che già esiste in alcuni foglietti illustrativi cioè ci sono dei farmaci che sono ehm, diciamo metabolizzati più velocemente o meno velocemente a seconda del corredo geno genetico del, del soggetto che li assume e, e questo può viene avvertito, mh, viene diciamo, introdotto nelle avvertenze proprio perché potrebbe cambiare la dose. No? Se io sono un metabolizzatore lento, la dose che prendo, che è stata studiata genericamente, potrebbe essere maggiore eh, di quella che invece mi serve. E, e poi eh, ovviamente le cose ancora veramente più nuove come le terapie basate sull'RNA che altro non fanno che sfruttare lo stesso meccanismo che eh, diciamo, è stato sfruttato per i vaccini eh, Pfizer e Moderna cioè di veicolare l'RNA. Il, il grande diciamo, risultato in questo campo è stato eh, trovare il modo di veicolare queste molecole di RNA che si degradano con fa molta facilità fino al target appunto alle cellule. E quindi è stato eh, diciamo la difficoltà è stata soprattutto quella di trovare le, una composizione di lipidica in grado di eh, contenerli, in grado di portarli fino a una cellula eh, del nostro organismo con la quale si fonde con facilità per diciamo, la eh, composizione lipidica e quindi i, introdurre l'RNA. Una volta fatto questo, in realtà si possono fare miliardi di cose, si possono curare malattie genetiche che, se, diciamo, determinano dall'assenza di alcuni eh, prodotti di alcune proteine si può si può cura, si può diciamo indurre un um, si può, chiamano infatti vaccini terapeutici si può indurre il, il, alcune cellule a eh, produrre anticorpi contro antigeni che sono presenti sulle cellule tumorali e non sulle altre tipi cellulari e quindi diciamo per il cancro insomma le m, prospettive sono oh, Diverse e il grosso ostacolo cioè il, la, il portare queste, questo RNA nelle cellule è stato eh, superato e quindi cambiare poi la sequenza dell'RNA invece è una cosa abbastanza semplice che si fa anche velocemente tant'è che noi adesso abbiamo i vaccini eh, aggiornati eh, senza aver dovuto ricominciare da capo per esempio. Eh, okay, mi sembra di aver detto un po' tutto quello che mi ero riproposta di dire. Eh, spero di essere stata chiara e ci sono domande, ovviamente sono qui. Eh, eh, grazie. Grazie mille, grazie mille, dottoressa Guida, è stato un, un intervento molto interessante, eh, credo, credo per tutti. Eh, io parlo, parlo personalmente perché devo dire che sono convinta che in questo ambito ci sia ancora eh, tanta ignoranza. E eh, come, eh, come dicevi giustamente all'inizio, eh, questa eh, svalutazione delle, delle competenze, questa... ormai siamo diventati tutti medici, siamo diventati tutti biologi, eh, da questo punto di vista credo che la disponibilità di, di mezzi e non, non, abbia, non abbia aiutato, o meglio aiuti in un certo senso ma eh, se usata con, con cautela. Purtroppo abbiamo visto in fase di pandemia eh, quanto rapidamente anche si riescano a diffondere notizie false e ehm, ovviamente tutto dipende dal terreno poi ehm, per, perché una notizia falsa possa attecchire e crescere ci deve essere un terreno fertile. Se una notizia falsa raggiunge chi è del campo, magari chi è del campo si informa prima di, eh, di crederci. Chiaramente questo non, non, vale, non vale sempre perché non tutti hanno le competenze, quindi insomma un po' più di, di chiarezza credo, credo faccia bene m, a tutti. E quindi grazie, grazie mille. E, se ci sono domande, altrimenti io eh, qualche curiosità ce l'ho, però prima m, vediamo se da parte di chi... Eh, di chi ha partecipato c'è qualche curiosità io volevo fare un'osservazione se mi permettete prego eh, no di, dunque eh, parlavo insomma pensavo a questa idea del pensiero magico no? delle varie motivazioni per le quali poi c'è stata una grande resistenza eh, di alcune fasce della popolazione e direi neanche eh, unicamente o prevalentemente quelle eh, a, a maggiore livello culturale, insomma, di conoscenze, eccetera. Eh, secondo me una delle idee che è passata pochissimo è che naturalmente era, si incarnava dentro quest'idea del fatto che diceva, vabbè, ma io sono sano, il vaccino è un oggetto che si dà ad una persona ancora sana, no? Eh, a differenza di una medicina che invece va ad uno che sta, mal che sta male, quindi deve fare qualcosa, mentre il, il, il, il da vaccinare è comunque una persona che intanto uno dovrebbe dirgli che è ancora sana. Eh, Questo quest avverbio qui non è, non è banalissimo perché poi da lì eh, eh, sì, vado a quello che voglio dire. Eh, in realtà noi siamo abituati eh, a, a quelle che sono le, le malattie eh, che non sono trasmissibili, cioè le malattie che sono individuali per le quali esiste lo stato malato e lo stato non malato. In realtà un'epidemia è, una, è, una, è, un, è, un, è, è un problema eh, collettivo, cioè è, è il problema di un organismo che è fatto di tanti organismi che però in realtà hanno un, una modalità trasmissiva di qualcosa che fa in modo che eh, tu non possa come dire, considerarti eh, come un elemento unico che decide eh, autonomamente di fare quello che vuole. Perché nel momento in cui si verifica uno stato epidemico, eh, in realtà tu non sei unico solo e decidi quello che, fai, che fare, ma sei una parte di un corpo più grande perché eh, ci sono questi fili invisibili che consentono a te di passare la, la malattia ad un'altra persona, ad un'altra persona, eccetera. Quindi, diciamo, questa cosa qui probabilmente... Eh, come dire, non è che non è stata capita, ma forse non è stata abbondantemente stressata, no? perché eh, attraverso questa constatazione uno, una serie di questi eh, momenti di, di, di, di contrasto con le persone con i Novax, eccetera, li avrebbe potuti risolvere meglio, insomma, ecco. Sì, diciamo che questo, anche questo aspetto che è di etica, di cui diciamo, non ho parlato minimamente, invece è molto importante perché. Ehm appunto è un, un fatto collettivo, abbiamo una responsabilità collettiva. Sì, ma non è proprio solamente un problema etico, è anche un problema, come dire, ehm, anche sanitario, è un cioè, problema fisico. Sì, capito? sanitario cioè, proprio. Eh, noi ecsterno. abbiamo dei link esterni che in, quest, in, in moltissimi casi non si vedono, magari sono le parole, eccetera, sono delle cose che come dire, colpiscono ma in, in altri versi. Eh, All'interno di un sistema epidemico, di una problematica epidemica, noi abbiamo dei fili invisibili che ci uniscono, quindi di fatto il nostro corpo comincia ad avere eh, delle, eh, ancorché invisibili, ma dei legami, dei link che ci legano gli altri. Quindi, capito, il problema non può essere risolto all'interno del singolo individuo, questo è... No, no, no, questo assolutamente no, e tant'è che, diciamo, anche le molte scelte sono state fatte eh, anche dalle autorità competenti che hanno come missione... la Tutela della salute pubblica, non della salute del singolo, e quindi in una epidemia ancora di più. Diciamo che eh, rientra anche questa, eh, diciamo, la, eh, la consapevolezza di tutto questo, eh, è difficile da ottenere, diciamo, è stata molto carente, così come la consapevolezza del tipo eh, sulla sicurezza dei vaccini, cioè è è no, no, certo, un po' certo. tutto figlio di questo pensiero magico insomma ecco di cui io mi illudo che pur di non sottopormi a una pratica allora poi mi sento diciamo non in un sistema collettivo eh, dico che a me la malattia non mi farà niente che non me la prenderò insomma diciamo vaneggio un po' sempre in, in riferimento a, a quello che diceva anche Vittorio eh, sulla base di, eh, di, di quali criteri, parametri è possibile, può uno Stato decidere di rendere obbligatoria una determinata pratica? Allora, la, diciamo intanto è una eh, diciamo, mh... È una decisione politica, quindi eh, non è di pertinenza neanche dell'autorità competente, la quale autorità competente come AIFA per esempio o EMA sono responsabili della valutazione quindi se, di questo rapporto. Questo farmaco, questo vaccino è più eh, utile che dannoso punto e quindi in, in, facendo un'analisi sia d, dal punto di vista della qualità dei dati anche della situazione è ovvio che se stiamo in piena pandemia è una cosa diversa che se stessimo che non, non ci fossimo insomma è che valutato un po' tutto questo è il compito delle agenzie regolatori poi c'è un compito del ministero quindi una diciamo una decisione politica che eh, quindi diciamo Ognuno di noi può avere le sue opinioni. Da un punto di vista di tutela della, della salute pubblica, eh, è ovvio che quanto più questa è messa in discussione, quanto più il danno è pubblico, tanto maggiore eh, può essere la, la mia facoltà di eh, frenare. No? Perché, per esempio, ci sono tante leggi che frenano, no? che mi dicono che io non posso girare con le pistole, Diciamo, per fortuna qua, non da tutte le parti. E questo lo fa, mette giù un obbligo perché, diciamo, deve tutelare la sicurezza di tutti non può stare a guardare il mio capriccio e così, diciamo penso che una decisione politica deve essere, diciamo, ispirata a questo però poi, ripeto, è politico allora posso okay. chiedere una cosa anch'io, Giuseppina sì. prego allora, dottoressa, volevo chiederle perché quando testi, vengono testati i farmaci non viene presa in considerazione anche la variabile peso della persona? Perché la variabile... uno che pesa 40 kg, io da volte me lo chiedo, non potrà prendere la stessa dose di uno che pesa 100? No, ecco, non so, io... <ride> allora, nel, per quanto metà. riguarda il vaccino, eh, no, eh, il farmaco in genere, in genere. Farmaco in genere sì. invece, è tenuto in considerazione. Eh, diciamo, allora, eh, sono eh, due aspetti eh, sono tenute eh, in considerazione eh. tutti i farmaci o tutte le, le sostanze che possono avere eh, quindi un problema riguardo al peso quindi al metabolismo e lì infatti eh. Eh, per esempio eh, diciamo, sappiamo che ci sono dei farmaci per esempio pediatrici che sono collegati al peso quindi eh. per chilo pediatrici eccetera anche tanti altri farmaci per adulti poi per quanto riguarda invece eh, diciamo la, perché non vengono testati questo invece è una bella domanda nel senso che come dicevo prima la sperimentazione clinica ripeto fino a pochi anni fa pochi diciamo per modo di dire era proprio per la serie prendo eh, tot uomini di 70 kg i sani e, e faccio la sperimentazione diciamo che però eh, questo prendere questi, eh, questi popolazioni così omogenee. Alzo ah, perché? Perché quando io faccio una sperimentazione clinica, quello che io voglio mettere in evidenza è l'efficacia di questo farmaco. E quindi io voglio, diciamo, devo, devo per mettere in evidenza questo, azzirare le altre variabili. Se io mi metto a vedere se un farmaco è efficace, poi ho uno che pesa 40, uno che pesa 150, uno che c'è la diabete, uno che ha la sclerosi, io non ci capisco più niente. Cioè non so più che... che Qual è la variabile che mi impatta quindi io prendo una popolazione omogenea pari che mi evita le, eh, diciamo, le deviazioni c'è cioè un termine tecnico ma insomma diciamo evitiamo e quindi io l'unica cosa che, che vedo a quel punto è l'efficacia questo è durante la sperimentazione quello che succede dopo ovviamente è nelle sue reali condizioni d'uso quindi a quel punto ci sono alti, bassi, magri, grassi diabetici, sani, malati e io lì mi posso rendere conto e per quello che viene chiamata quarta fase di registrazione. Se io facessi questo lavoro prima i farmaci non verrebbero fuori dopo una decina d'anni ma dopo una ventina una trentina d'anni e certo. a quel punto non vale più la pena. Perché Quindi frattempo... ciascuno di noi deve un po' autoregolarsi, ecco, perché anche il bugiardino meno non è non riportato assolutamente. Il bugiardino è cerchiamo di no, farlo il dito, meglio possibile. Ciò esempio... che riguarda il peso quindi in... insomma, dire uno se è molto robusto o uno no, insomma, vabbè, non ci sono, cose, non tutti i le cose questo... omogenee sono un po'... Non vabbè, tutti i farmaci perché... hanno questo impatto Grazie, importante, veramente. comunque sia sui bugiardini pure, per esempio, perché eh. poi non è no, che... ma secondo lei tutto, è importante lei... questa cosa o no? Cosa? Cioè, secondo lei, dottoressa, che fa... Che sono, è importante questo variabile o no? Sì sì sì è importante ah, come ecco. sono importanti tutte eh. le variabili bisogna eh. solo eh. diciamo essere consapevoli che non si possono eh, diciamo sì, mettere sì, tutte sul, sul piatto Va perché bene. altrimenti diciamo facciamo danno in un altro senso. Ecco, solo Va questo. bene grazie. Preso, Patrizia la mano alzata prego. Sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Serena per la bella presentazione, veramente molto dettagliata, molto interessante. L'altra cosa che volevo invece dirti e chiederti è questa. Proprio dalla spiegazione che hai fatto, sono finalmente riuscita a capire perché, per esempio, i cinesi che sono vaccinati non possono viaggiare, non possono venire in Europa e viceversa un europeo ha grandi difficoltà ad arrivare in Cina pure se vaccinato perché praticamente il loro, il loro Stato non ha lo stesso nostro regolamento europeo, diciamo nazionale quindi gli standard, tutti i controlli che fanno sono diversi sì. però io dico soprattutto in una situazione quale a, quella attuale diciamo che abbiamo appena vissuto il, il covid non era, diciamo, previsto quantomeno che queste istituzioni di paesi importanti, come anche gli Stati Uniti, che hanno avuto per molti, molti mesi un blocco, non facevano venire anche gli italiani che erano lì, cioè tutte queste cose. E la Cina, per esempio, proprio che ha prodotto una serie di vaccini, tra parentesi, io ero andata a vedere nell'ufficio patenting, no, quello internazionale, sui brevetti dei vaccini del covid e ho visto che loro sono stati ovviamente, essendo il primo paese infettato, a depositarne tantissimi e molti a livello di costruzione del vaccino erano molto simili: non dico identici, ma molto, molto simili all'80% a quelli che potevano essere poi AstraZeneca o Johnson o quant'altro, compreso anche quello dell'RNA, che loro però hanno fatto infine, alla fine, all'inizio. Hanno provato, diciamo, e hanno fatto i vaccini un po' più, diciamo, sulla strada più tradizionale, diciamo così, metodo più tradizionale. E quindi questo, dicevo, mh, come mai non si è pensato di, ecco, tentare un'armonizzazione in quel momento, visto che c'era anche molto... Molto materiale dal punto di vista dei dati osservati nel certo, sì, sì, nei nel, diciamo, cittadini vaccinati, eccetera. Sì, sì, rispetto ad altri vaccini, ovviamente ha avuto una, una sperimentazione facilissima, una quantità di soggetti arruolati pazzesca, quindi diciamo è finito. È finito. <ride> e il problema, tu dici, perché? Allora, tanto la, le, gli standard di sicurezza e efficacia sono diversissimi. Eh, sono diversi pure tra Europa e America e l'Europa è la più stringente di tutti, diciamo la più severa. Eh, infatti se mh, vi ricordate l'Inghilterra ha iniziato prima di noi sempre perché eh, con la Brexit la sua eh, agenzia nazionale si è staccata ovviamente dal, dall'EMA e quindi ha potuto in autonomia autorizzare poco prima eccetera eccetera. Eh, eh, perché non si è pensato? Perché nessuno ha pensato di voler rinunciare a questi standard né l'EMA si è sentita di farlo perché appunto ripeto l'EMA poi queste sono decisioni che andrebbero prese a livello un po' politico perché se l'EMA avesse deciso pure di mettersi eh, diciamo eh, insieme alle agenzie cinesi eh, però eh, avrebbe Diciamo, cominciato tipo: che dati c'hai tu? Che dati ci voglio io? Cioè, non eh, nel tipo eh, insomma, mh, come dire, fattivo. Non è un lavoro di studio poi alla fine dei conti. E el, per quanto l'EMA non si è tirata indietro, ha detto: Ok, mandatemi anche quello russo. No, presentate domanda ah, certo, e io la dici, domanda certo. la, la, la esamino. Poi, certo, se tu mi fai delle schifezze inaudite, io non la posso accettare e poi boh, questo succede insomma nel senso gli standard sono Abissali. e l'Europa è sicuramente all'avanguardia eh, su questo, e eh, poi con l'FDA e con la, diciamo, le agenzie giapponesi ha degli accordi bilaterali, eh, eccetera. Per esempio, per l'importazione e esportazione di sangue, non ti dico eh, che legislazione c'è, e eh, anche lì l'America sta peggio, ci, ci si salvaguardiamo dall'America, diciamo. E, eh, e poi, eh, Scusa, eh, scusa mi, sto, mi perdo su quello che, che stavo a dire eh, insomma abbiamo eh, sì anche in Europa io ho parlato di Europa perché ci sono gli stati membri ma eh, gli accordi non sono limitati agli stati membri c'è dentro ah, anche ecco. eh, Svizzera cioè l'accordo ah, certo, su queste cose fine, va, eh, sì, eh, sì, sono assimilati e eh, questo però diciamo è tutto un sistema importante se un, un vaccino è, è prodotto in Francia in un sito francese io mi fido dell'autorità francese che va lì ispeziona e mi dice sì questo fa, sta lavorando con le buone pratiche e io mi fido perché c'è questo c'è cioè un accordo di mutuo riconoscimento in questo senso, cioè ci riconosciamo il lavoro degli altri perché lavoriamo tutti nella stessa maniera. Eh, diciamo l'accordo l'accordo con la Cina era veramente difficile in questo senso. Quando... Eh, sicuramente non nei tempi utili per poi essere vaccinati vero, tutti quanti. Quindi neanche se è pensato a una deroga, neanche se è pensato che ne so, a un, a un momento, diciamo, diverso che poteva essere no, un no. po'. Diciamo, le deroghe proprio no, tant'è che voglio dire già così eh, hanno fatto la guerra no? nel senso che era tutto eh, che non andava bene perché prima dici una cosa prima dici un'altra pure questo è tutto stato frutto del fatto che diciamo se tu hai testato un vaccino per persone che arrivano a 55 anni di età, tu lo dai ai 55 anni di età, tant'è che l'EMA aveva scritto, eh, il vaccino è stato testato fino a 55, ma con diciamo, l'esperienza che abbiamo su altri vaccini, eccetera, eccetera, questo non toglie che non sarà sicuro ed efficace anche per le popolazioni al di sopra dei 55. Anni. Certo. Per cautela noi abbiamo detto facciamo solo fino ai 55. Poi quando sulla la farmacovigilanza ha messo in evidenza che c'erano le, le trombosi eh, per le ragazze dei 30 anni, è ovvio che a un certo punto ti, ti, ma, cioè, è la conoscenza, se, saremmo scemi se non, non andassimo dietro credo, alle conoscenze. Assolutamente. Eh, però queste, assolutamente. In, soprattutto in una situazione del genere, eh, possono avvenire in diretta. Ecco. Sì. Certo, certo, certo. Ok, grazie. Ci sono altre domande? Io eh, ho una, una curiosità, non so se, se, se possa rispondermi. Eh, la abbiamo parlato di tempi molto lunghi, insomma, tra i, intorno ai dieci anni per la messa in commercio, diciamo l'approvazione, la messa in commercio di, eh, di, di un farmaco e, e immagino anche quindi sì, di un vaccino. E la rapidità con cui è stato messo in commercio il vaccino Covid, al di là dello stato emergenziale che quindi immagino abbia eh, dato priorità a questo rispetto a tutto il resto, come è stata possibile? Allora, è stato possibile perché la, diciamo, i dati, ehm, allora, le, le, la situazione emergenziale ha influito moltissimo, ovviamente, soprattutto nel, diciamo, a livello di investimenti. Hanno ricevuto una quantità di soldi, diciamo, piuttosto considerevole e hanno lavorato anche diciamo in maniera considerevole vista la situazione e l'emergenza i risultati diciamo le, le conoscenze sul vaccino del RNA erano già avanti ok quindi si trattava solo di eh, costruire l'RNA ok e di Provare a, a diciamo a, a costituire una, però le ricerche di base erano già avanti anche di preclinica tant'è che in questo momento sono in fase di sperimentale e per, per curare tante altre malattie quindi non è che sia stata una novità assoluta per è stata una novità a, adattarla al vaccino perché inizialmente appunto ero, sono diciamo strategie pensate per altri tipi di patologie questo per quanto riguarda la, la situazione iniziale, poi dopo c'è eh, eh, riguardo all'EMA, cioè che il che, perché ha fatto tanto presto perché quando ripeto la, il momento dell'autorizzazione non è la cosa più lunga, eh? Perché ripeto, sono 210 giorni, si può sforare perché l'azienda ci mette tanto a rispondere, perché deve rispondere non una ma tre volte. però insomma, voglio dire, nel giro di un anno, un anno e mezzo, poi alla fine l'autorizzazione la, la, si ottiene. Quindi, che fa l'EMA dice ok, allora mandami quella che viene detta non so se l'avete sentita, la rolling review cioè non voglio tutti i dati nel modulo nelle nel, nel CTD che ho fatto vedere, no? Allora dimmi, dammi il modulo della qualità perché tu lo produci e mi dici se la qualità va bene poi lo studio clinico lo stai facendo? beh, aspetta, intanto io mi guardo la qualità poi quando tu avrai lo studio clinico me lo dai e io guardo la, la, lo studio clinico. Cioè è un modo di andare per tappe che è stato frutto della, sì, della situazione emergenziale. Generalmente non si fa così la maggior parte di diciamo del del tempo che si perde si perde perché eh, diciamo la l'industria deve investire gli deve convenire e non sempre questo si verifica per tutti i vaccini perché magari c'è un'epidemia di SARS ma la SARS finisce e quello è finita così oppure si diminuisce e quindi pure che il vaccino servirebbe però a me non mi conviene più e io non lo faccio più mentre eh, diciamo in questa situazione conveniva a tutti tutti gli stati hanno messo hanno investito moltissimo e quindi hanno, diciamo, eh, sovvenzionato eh, di, di brutto tutte queste società eh, che hanno quindi poi lavorato e, e certo è stato possibile farlo in tempi brevi. Questo non ha niente a che fare perché, ripeto, la uh, standardizzazione della sicurezza è sempre la stessa in più con l'RNA rispetto ad altri ce ne sta anche di più perché l'RNA si degrada immediatamente, non, non, non va da nessuna parte e anche quelli, ad esempio già quelli con il DNA, uno potrebbe dire vabbè si, si introduce nella cellula, chissà che mi combina, eccetera. questi proprio non ci arrivano proprio. La, la particella lipidica diciamo non è che può fare altro che confluire in quella plasmatica, insomma erano vaccini sicuri e tant'è che non abbiamo preso così a occhi chiusi quelli cinesi né quello russo eh, certi standard sono stati mantenuti quindi poi c'era una popolazione, anche questo, no? lo studio clinico, se tu hai 40.000, 50.000, 100.000 persone che, che addirittura proprio nel campo, perché per esempio quando eh, tu hai una eh, malattia eh, che, ne so, che in Italia non c'è, la febbre gialla, allora tu devi, devi partire, te devi andare nel posto, devi arruolare le persone lì, fare gli studi lì. Qua figurati, avevamo proprio eh, era tutta a disposizione dove stavi, stavi, eh, potevi fare questi raffronti tra vaccinati e non vaccinati e trovare eh, differenze significative con grandissima facilità, numeri grandissimi, eh, ovviamente è stato più facile perché pur arruolare, per esempio, per lo studio clinico, per, eh, sì, per gli studi clinici non è mica una robina. Eh, da poco, ci sono mille centri ci sono un sacco di, eh, diciamo, di attività, ci sono quelli moni, i, monitor, i monitor, monitori mi pare, i monitor gli, gli audit eh, le, le, le agenti esterno le cro, insomma tutta una serie di sistemi che, in che è tutto perfetto eh, per carità, meraviglioso, però se puoi velocizzare puoi velocizzare ecco. grazie mille prego, prego, grazie a voi Posso chiedere una cosa? Innanzitutto mi scuso ma purtroppo oggi è stata una giornata impegnativa sul lavoro, e mi sono liberata solo ora. Una domanda era, da quello che è stato presentato, che stavo seguendo ultimamente, essenzialmente si è agito eh, su un'ottimizzazione dell'aspetto procedurale, però ci sono dei tempi che sono dei tempi fisici che vanno rispettati. E questi tempi fisici eh, sono stati garantiti mh, eh, in questo approccio? Oppure anche su quello si è intervenuto affrettando i tempi? No, appunto, il tempo, diciamo, se intende il tempo fisico come il tempo che ci vuole per arrivare dall'idea pensata eh, alla produzione, diciamo, alla, allo sviluppo, tutto il per, percorso dello sviluppo farmaceutico. In questi casi era già fatto, in un certo senso, capito? Lo, le, diciamo l'idea, l'ideazione, quindi la lungaggine, era già pronto il vaccino in questo senso. Quello che non era pronto, quello che non c'era era la ricerca preclinica e clinica, che però, ripeto, è stata abbastanza facile. Poi, da un punto di vista procedurale, non è che si sono accorciati i tempi, si sono solamente cambiate le modalità e poi alla fine è stata anche data un'autorizzazione condizionata, cioè, eh, per esempio, per la, la persistenza per dell'immunità. Dell allora, in un, condizioni normali, io voglio sapere se un vaccino, mi, eh, dopo che ho fatto tre dosi, poi alla fine se io sono immune per sempre oppure no. In questo caso noi non lo sapevamo, però che cosa si doveva fare? Si doveva aspettare 3-4 anni per vedere se durava? Oppure dare un'autorizzazione condizionata del tipo i dati della persistenza me li darai quando ce li avrai? Perché, in questo, perché la situazione lo, lo, lo imponeva, cioè noi il vaccino lo volevamo subito, poi se non ci proteggeva per tutta la vita, pazienza, però intanto ci proteggeva all'inizio, quindi è stata una situazione emergenziale sotto vari punti di vista, però ripeto, la piattaforma, cioè il, la tipologia di vaccini che sono stati usati, erano vaccini, tra virgolette, pronti, eh, con tecnologie nuove, eh, ma eh, messe a punto, pronte, che sono state utilizzate nel, diciamo nel, in quest'ambito perché rispetto ad altre produzioni erano più veloci. Sulla carta erano cose veloci perché, appunto, mettere dentro un pezzettino di RNA nella, nella nanoparticella, una volta che hai capito come si fa, qualsiasi RNA ci metti va sempre bene. Mentre per esempio per eh, purificare le, per esempio, una singola molecola, allora per fare la singola molecola pure quella è una situazione più conosciuta, però devi prendere il virus, crescerlo in vivo e in vitro, eh, eh, produrlo, purificare le proteine sopra, uccidere bene, cioè, sono processi lunghissimi di purificazione per avere poi un antigene un che va veicolato in diverse maniere, eccetera. Queste due eh, modalità, l'adenovirus e la, infatti non in a caso poi sia l'uno che l'altro sono state sviluppate da diverse industrie, no? quindi diciamo da diversi produttori, e, e erano, sono veloci. Veloce perché l'adenovirus ingegnerizzato c'è, ci, ci metto dentro il mio pezzettino di DNA, se, se so come veicolarlo, se so come metterlo eccetera eccetera, cosa che già sapevo perché sia l'uno che l'altro, hanno... l'adenovirus per esempio per i vaccini, per i tumori si usa, i vaccini terapeutici per sono già in uso, quindi l'adenovirus come eh, diciamo, pensata non era nuovissimo. Quindi certo poi eh, diciamo ci sono tutti... Ehm, come dire, adoperati perché le cose potessero andare velocemente, ma questo non significa che andare velocemente eh, si, eh, diciamo, poi si, si mh, creino delle deroghe a, rispetto alla sicurezza o all l'efficacia, eh, diciamo, certamente. Per esempio, gli eventi che abbiamo avuto con AstraZeneca non si sarebbero mai messi in evidenza se non ci fosse stata la pandemia, perché se fosse stato un vaccino tipo ecco, la febbre gialla, diciamo, quella frequenza con cui si sono presentati, nessuno la sarebbe mai accorto. Qui abbiamo avuto la fortuna e sfortuna, diciamo, per altri versi che i casi erano talmente tanti che si sono messi in evidenza, si è messo in evidenza di tutto la gente era già impaurita di suo per il Covid eccetera eccetera e quindi qualsiasi cosa si è eh, diciamo di molto spaventata c'era una grande eh, eh, comunicazione, certe volte sbagliata eccetera, ma ci sono stati tanti aspetti però ripeto non, non c'è stata una corsa che ha mh, pregiudicato la qualità e la sicurezza di questi prodotti Infatti, diciamo che la comunicazione, soprattutto dei media, che spesso è stata un po' diciamo no? così fantasiosa, come hai detto tu, che porta al pensiero magico, ha avuto degli effetti negativi certo. sulle persone. Perché sì, quello che mi dispiace, eh, quello che mi dispiace, è proprio... questo è il mio pensiero. Ma insomma, quello che mi dispiace è che, come scienziati, diciamo così, mi metto nel novero, avremmo avuto la possibilità di diciamo veicolare informazioni, metodi, eh, sistemi e invece purtroppo eh, la vanità e la, diciamo, il narcisismo non, ci è, non siamo immuni neanche a questo e quindi poi c'è stata una corsa a chi la diceva più grossa a chi la diceva prima e, e quindi abbiamo perso una grande occasione in questo Trenta io le volevo fare un'ultima domanda riguardo allo stato attuale Sicuramente ha inciso eh, il fatto di, di essere per la maggior parte tutti vaccinati, però stiamo vedendo anche che eh, anche nel momento in cui si contrae il virus non ha più questi effetti forti che ci hanno colpito all'inizio con eh, la prima fase della pandemia. Okay. Ma questo è dovuto a una eh, variazione del, del virus come se, che, come se si fosse indebolito oppure è dovuto al fatto che noi comunque nel frattempo ci siamo fortificati e quindi abbiamo del modo di reagire diverso rispetto a questo tipo di virus o entrambe? Ecco appunto, è difficile da dire, da discriminare, <ride> nel senso che il, il virus da quello che, si, che dicono, perché poi ovviamente non sono in diciamo, nessuno di questi laboratori, da quello che dicono, dicono che muta, ma che nessuna di queste mutazioni lascia ragionevolmente pensare che comporti una minore virulenza, diciamo, si, si, si guarda solo il dato di fatto. Allora si diceva: questo qui mi sembra meno importante, però d'altra parte è come quello che dicevo prima a uh, signora Bruna uh, che se, se tu mi non mi elimini le variabili io certi, a certi risultati e eh, certi dati non ci posso arrivare se tu mh, se fossimo tutti non vaccinati e, e prima con Delta andavamo in terapia intensiva e adesso invece ci prendono il raffreddore allora sì ma dal momento che noi mo siamo pure tutti vaccinati va a capire qual è il motivo sicuramente abbiamo una, una protezione tra chi è vaccinato, tra chi se l'è preso e eh, chi se l'è preso più di una volta, quindi il sistema immunitario stimolato è stato stimolato per bene, eh, e le persone suscettibili sono sempre meno perché è vero che abbiamo allentato le misure, ma è anche vero che per i fragili le misure, la, la gran parte delle misure continuano ad essere in, in, in fieri. Eh, cioè perché la, diciamo per esempio nel mio ufficio le persone fragili non sono mai rientrate per esempio no? Quindi diciamo una, in grande scala poi certo il fragile singolo che fa come gli pare quello è un altro discorso. Quindi è difficile da dire. Sicuramente siamo um, abbiamo un sistema immunitario che è stato um, stimolato per avercela diciamo per combattere il, la spike del covid. Questa spike è mutata Probabilmente. Mentre le no i vaccini sono meno efficienti di quello che avrebbero potuto essere se non fosse così mutata ma non hanno perso del tutto la loro efficacia e soprattutto non hanno perso la loro efficacia riguardo alla malattia grave che poi è quello che ci interessa perché diciamo l'infezione eh, eh, sì per carità è auspicabile diciamo, non infettarsi proprio però insomma, tendenzialmente quello che interessava e che interessa tuttora è questo poi certo se ci, stanno, eh, ci sono malattie che si possono eh, diciamo, controllare anche a livello di infezione, eh, e altre no, tipo l'influenza per esempio è un'altra che non si può fare, insomma eh, dipende un po' dalla tipologia del microorganismo, però non si può dire, eh, speriamo che si indebolisca un po', questa è una speranza. <ride> Grazie, è stata molto gentile. Grazie mille eh, a tutti anche per eh, poi la, la discussione e il dibattito e alla dottoressa Guida per ancora per la presentazione. Ci sono altre domande? Altrimenti se non ci sono altre domande io eh, ringrazierei e eh, chiuderei insomma questo, questo appuntamento che è stato veramente molto molto interessante. Quindi grazie mille Serena. Allora grazie a te della generosa presentazione, grazie a tutti, anche a Patrizia, eh, diciamo e a Giuseppina per avermi, per avermi pensato in questo senso e, e a tutti quanti per avermi sopportato questo lavoro. <ride> la ringraziamo no, la per, per, per avermi piacere. Grazie mille. Preso, grazie a Giovanni. Allora, al prossimo che sarà così brava incontro di capo. Ciao. Di ciao. Lirepa, ciao. Sarò presente. Ciao, ciao. Va bene. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. E la signora Marina Santaniello che ha il cartello io mi vaccino non dice niente? Eh, mi sa che, <ride> che sta mal, non sta tanto bene oggi. Ah mi dispiace. Va bene. Ciao a ciao, tutte, Ciao. Ciao.